Un saluto da Gerardo Paterna e bentrovato a questo nuovo appuntamento video prodotto per il blog gerardopaterna.com Oggi sono con Massimiliano Pochetti, fondatore e presidente di Casa Share CasaShare è l'assistente virtuale per l'agente immobiliare. Massimiliano, ciao, grazie. Grazie a te. Grazie per essere qui. Allora partiamo subito con le domande. Allora, dati e agenti immobiliari, no? Vogliamo raccontare alla gente quali sono i dati veramente utili per lui e cosa può fare CasaShare direttamente dal suo smartphone? Ok. Allora, fondamentalmente, noi siamo già conosciuti sul territorio nazionale come uno strumento principe diciamo, per l'acquisizione e stiamo chiaramente evolvendo e non vogliamo assolutamente lasciare, eh, lasciare questo segmento diciamo, involuto in questo caso no? e quindi stiamo, stiamo portando avanti mh, il modello dell'acquisizione tenendo in considerazione sia il tradizionale che il, il, il, il moderno e l'innovazione attraverso appunto l'ultimo recente salto che abbiamo fatto attraverso da desktop a mobile all'applicazione grande, esatto. eh, grande coraggio grande sì, coraggio quanto sì. ti è costato? è costato tanto, è costato tanto. Sì. ancora oggi costa però, però è normale come tutte le cose <ride> bisogna insomma cercare di far capire che le informazioni oggi viaggiano talmente, a una velocità sì. importante quindi bisogna bisogna averle sotto controllo certo. sempre. Certo. Tre cose che l'agente immobiliare può fare con CasaShare: share? Acquisizione, eh, analisi comparativa che chiaramente è di supporto certo. all'acquisizione eh, e poi c'è tutta la parte che riguarda, che magari ne parleremo più tardi, che riguarda appunto la, la gestione diciamo in genere delle informazioni e delle, del big data. In certo. Certo, quindi insomma l'applicazione è molto semplice, viene scaricata, si, col ditino si segna la mappa di interesse e da lì poi l'app comincia a lavorare per raccogliere le notizie da privato che sono uh, pubbliche sono online giusto? assolutamente sì okay. facciamo un lavoro che di crawling. i, i classici okay. portali ovviamente non fanno perché sì. il sistema e il servizio è rivolto a un utente okay. privato mentre invece gli agenti immobiliari hanno bisogno di ottenere queste informazioni in, in un certo, certo modo diciamo certo. allora eh, oltre alla parte acquisitiva che secondo me è, eh, Avete introdotto un metodo di lavoro complementare all'attività di ricerca tradizionale, non sostitutiva, ma complementare, insomma, per condicio esatto. condizio bisogna insomma, salvare online ed offline. No? C'è un aspetto che mi ha incuriosito, mi hai parlato qualche tempo fa eh, di eh, una funzionalità per la tutela delle provvigioni dell'agente immobiliare. Sì. Ecco Che succede? Come funziona? Allora, ehm, è un servizio a cui, a cui stiamo lavorando, chiaramente lo abbiamo prima, ne abbiamo prima parlato con alcuni dei nostri clienti che fanno anche da, da, da beta tester ovviamente in questo caso e la notizia è piaciuta, diciamo che eh, è un servizio concepito come se fosse una polizza assicurativa sull'attività sull dell'agente okay. immobiliare che è un'attività dispendiosa, eh, a volte richiede notevoli investimenti e quindi avere comunque la tranquillità e la serenità di eh, essere informato tempestivamente se un tuo eh, potenziale venditore ha venduto in autonomia con un tuo cliente acquirente un immobile, sì. vuol dire comunque avere l'opportunità poi di, di, di, di farsi di valere. No? E, e quindi arriva una notifica sull'app praticamente che ti avverte, mentre sei in vacanza e ti, avverte ti arriva la questa notifica e ti avvisa che Gerardo eh. ha venduto l'immobile a ma Massimiliano Pochetti. Esatto, esatto, in questo caso è chiaro che entrambi i clienti sostanzialmente devono avere, avuto, devono avere a che fare. Con, con l'agente mobiliare. Certo, nel caso certo. del proprietario eh, ci, ci sarà sicuramente un incarico. Uh -huh. E nel caso invece di un cliente acquirente immaginiamo che ci sia un foglio visita. Anche perché sono le basi per poter andare esatto, a chiedere qualcosa. Eh, no, certo, certo. Ma questo è molto interessante. Sento già la clac ah, eh, della, una dalla cosa platea. Molto bella, sì, sì, eh. vero. Ehm, torniamo su un aspetto. Allora, parliamo un po' della sfida del compravenduto. Sì. Allora, c'è questa resistenza uh, del settore pubblico. Parliamo di notariato, di conservatoria, ad un rilascio di questi dati intanto ad un valore accettabile, l'ideale sarebbe insomma una bella iniziativa open data con la gratuità che farebbe tanto bene al mercato immobiliare, attirerebbe anche tanti investitori, ma siccome vogliamo dare un prezzo a tutto, insomma rendere anche eh, affrontabile come costo, ma c'è sempre tanta resistenza. No? Eh, come vedi questa, questa faccenda? Allora, ehm, il nostro problema è che la parte dei dati che, che, che sono resi pubblici, guardiamo per esempio le medie dell'OMI, cioè del dell sì. territorio, non sono purtroppo attendibili. Eh, ci sono degli errori poi nel discorso delle zone, nell'aggregazione anche delle zone del paese. E poi abbiamo, quindi venendo meno questa parte qui, anche se dovesse esserci un open data di compra venduto, non so, no? È come certo. se mancasse l'attendibilità o comunque mancasse un riferimento riconosciuto. Poi sì, invece c'è la questione dei diritti di segreteria vai, vai, per, vai, per, certo. avere, per avere un documento no? certo, digitale, certo. che lì ci posso anche stare, però se parto da un dato a monte certo. su cui non, non ho dubbi, Poter investire qualche euro per poi prendermi i documenti che mi servono non, è, non sarebbe quello il problema. Cioè, il problema è che oggi invece abbiamo un caos totale, cioè non ci sono i dati aperti e anche se sono aperti poi bisogna stare sempre attenti che poi corrispondano a, per poi mettermi nelle condizioni di certificarlo, certo, come tu sai benissimo, gli standard internazionali per sì, la valutazione, TVS, no? certo, eh, sì, ci sì, chiedono comunque è un po' il di... tuo crucio in questo periodo, insomma, il modo di certificare la valutazione che viene fatta. Certo, Assolutamente, certo. Se co... allora ogni agente immobiliare ha il suo compravenduto certo, ovviamente, sì. però non basta, non basta perché comunque eh, ripeto ci vogliono gli atti di compravendita sempre disponibili e certo. pronti per eventualmente rispondere a qualsiasi tipo di contestazione. Prima mi parlavi dell'OMI Sì. Allora, ehm, qual è la, la tua posizione rispetto ad un utilizzo magari un po' falsato anche di questi, di questi dati? Poi di recente Lomi ha pubblicato la sua app, c'è sì. stata questa corsa eccetera eccetera, ci sono delle criticità oggettive. Sì, aumenta ancora di più la confusione nei confronti de, di un'utenza un finale, cioè privata, che ha mediamente nella sua vita a che fare con l'immobiliare un paio di volte, ma se, se, se va bene, e quindi continua questa diffusione, continua ancora eh, la diffusione di dati che comunque no, no, non che siano falsi, ma sono decontestualizzati. Sì, riguardano per, più l'aspetto fiscale del, dell'immobile sì, che l'aspetto commerciale. Se io vado online e vedo un annuncio di un trio locale su un portale, magari in, in quel prezzo c'è un box auto compreso, c'è un giardino, sì. c'è una pertinenza, c'è un terrazzo. Se io vado invece a prendere il dato dell'eurometro quadro dell'OMI, è chiaro che mi viene dato Eurometro quadro non, che non tiene in considerazione il, il resto. E quindi magari l'app me la sarei risparmiata, Esatto. bastava, bastava solo il sito Come online. stai gestendo in casa Share eh, i dati OMI? I, da, i dati OMI sono nel, nostro, nel nostro caso sono utili solo in un senso, cioè in senso, scusa il gioco di parole, eh, l'andamento l'andamento della metro freccia quadro, su, freccia giù, freccia verde uh, freccia percentuale, rossa, esatto, su, esatto zona, su, su zona, su zona, su zona, okay. quindi, eh, utilizziamo anche mh, i livelli di compravenduto chiaramente sì. dell'anno dell precedente eh, per fasce di, di metri quadri, anche quello potrebbe essere un dato secondo me interessante perché ci fa capire quanto questo immobile è richiesto dal mercato e, e, e che cosa ha rappresentato sul totale di com del compravenduto sull'intero comune. Certo, certo eh, è un dato che può aiutare. Allora so che state facendo un lavoro veramente grande quanto sta crescendo CasaShare in questi mesi? Allora noi cresciamo eh, da quando abbiamo lanciato l'app a febbraio cresciamo mediamente tra i 100 e i 120 nuovi clienti mese. Abbiamo l'app installata attualmente in 4000 eh, telefoni di agenti sì. immobiliari e puntiamo da qui alla fine dell'anno veramente a diventare il primo applicativo che non sia un gestionale, certo. chiaramente, eh, per quanto riguarda il nostro settore. Mi raccontavi che avete comunque già 1.600 clienti paganti. Assolutamente sì. Sono arrivati sì. anche dalla versione precedente desktop. Sì, Stop, dalla no? versione DEX, perché il tema, la sfida nostra è quella di portare gli agenti immobiliari a tornare a fare quello che, che, sì. che devono fare naturalmente. E cioè certo. occuparsi delle relazioni sì, il resto. e fare immobilità mobilità. Assurdo. Un po' il passaggio che c'è stato con i vecchi gestionali da floppy disk installato sul PC all'online è, è stata già una roba eh sì. incredibile, uno shock. Mi per Chiedevano una connessione a internet. Esatto, quindi... esatto. E, caspita, poi dove vanno i dati? Eh, Chissà, no? Esatto, certo, esatto. certo. Bene. Allora, come fanno gli agenti immobiliari ad avvicinarsi a Casa Share? semplicemente andando o casashare.it dal okay. sito, quindi poi si va sugli store oppure si va su Google Play o Apple Store, in base a se si ha un iPhone okay. o un telefono Android, si scarica l'app e si ha a disposizione subito 20 giorni di prova gratuita senza impegno. Okay. Una volta terminata la prova gratuita l'utente può comprare direttamente dall'app in assoluta autonomia e scegliere diciamo okay. Il prodotto che più, che più gli interessa. Vi garantisco che la curva di apprendimento di questo applicativo è veramente veramente bassa. Ci sono riuscito anche io, ho fatto il setup in pochi minuti, quindi insomma tutto dire. Ecco, eh. <ride> bene, bene. Allora eh, Massimiliano, ti dico intanto grazie per la tua disponibilità. Grazie eh, a te. Magari ci vediamo nella seconda parte dell'anno così mi racconti un po' i nuovi sviluppi. Ok. D'accordo? Quindi, quindi ancora grazie e buon rientro alla Dispoli, va bene? Grazie. Prima di chiudere volevo ricordarti che se hai un progetto, un prodotto, un servizio innovativo per l'immobiliare e vuoi presentarlo da questo sgabello puoi scrivere a infochiocciolageraldopaterna.com. Ti aspetto in occasione del prossimo video, a presto!